Eccoci qua, siamo in Valalba, questo è il Monte Chiavals, siamo a quota 1.700 metri e abbiamo fatto una lunga strada ma finalmente siamo riusciti ad arrivare al bivacco bianchi. Ricordiamo, 1.700 è bivacco particolare. Questo è un bivacco di fortuna, vieni, vieni, andiamo a dare un'occhiata. Quindi i quattro pitteri devono essere un attimino valutati con più attenzione. Allora, ecco, questo è l'interno, ovviamente è piccolino, d'accordo? niente di particolare però i quattro criteri vengono in qualche modo rispettati per quanto riguarda il fuoco ovviamente l'interno non può essere fatto d'accordo ma può essere fatto là dietro è stato letto un piccolo cerchio di pietre e c'era già della legna preparata senza contare che qua attorno ovviamente si può trovare molto facilmente adesso c'è molta nebbia quindi non si riesce bene a inquadrare magari dintorni ma qui attorno è una zona montagnosa veramente piena di ogni genere di legna soprattutto abete e faggio Mentre per quanto riguarda gli altri, è, è comunque molto accogliente, il pernottamento, eh, non so se Martina riesce a inquadrare, ci sono addirittura nove letti a castello, entra entra pure dentro, 9 letti a castello, materassi dappertutto, uno per ogni letto, sicuramente non sono in ottime condizioni i materassi, ma sinceramente arrivare fin quassù e trovare un materasso è già qualcosa di buono. E ci sono coperte, coperte a non finire, veramente qui si riesce tranquillamente a dormire senza difficoltà senza contare il ristoro guarda lì c'è un badile ci sono altri strumenti quindi un'ottima condizione anche questa bottigliette con dell'acqua anche perché qui, ricordiamo, non c'è acqua almeno questo è quello che pensavamo noi adesso andremo a vedere anche quello c'è qualcosina per farsi da mangiare una pentola, un po' di benzina se le condizioni dovessero essere veramente tragiche o difficili Ricordiamo che il maltempo ha colpito questa zona negli ultimi 5 giorni in maniera veramente orribile. Noi siamo stati anche colti da una tempesta venendo su. E c'era anche neve leggermente più in basso. Qua siamo abbastanza fortunati. E l'acqua. Parlavamo dell'acqua. Noi pensavamo non ci fosse nulla. Invece abbiamo trovato proprio qui eh, salendo sul sentiero, il 420, una piccola sorgente d'accordo, eh, dove potersi approvvigionare senza troppe difficoltà. E che altro dire? Quindi... Un vero peccato per il panorama, che purtroppo, come potete immaginare, anzi come potete vedere, è totalmente immerso nella nebbia, molto suggestivo ma ovviamente non il massimo per salire e scendere e l'accessibilità, bisogna farsi una salita di due orette un po' faticosa ma niente di particolare con un paio di pezzi difficili, quindi morale della favola, il bivaco è un ottimo punto d'appoggio, c'è tutto quello che serve. Quindi il voto che potremmo dare per questo genere di bivacchi è sicuramente un B. E questo è quanto.